Buongiorno a tutti quanti, oggi è domenica mattina del 26 ottobre fantastico, che cosa, che cosa è Tenerife parliamo di pulizia delle spiagge io già mi sono preparato con il mio guantino ho tantissimi collaboratori che stanno iniziando con il guantino eccoli Busta. distribuzione buste, eccola, una calori grazia, voilà. molto bene, perfetto. Allora, Green Tenerife, associazione ambientalista, oggi limpiamo questa playa fantastica. Cosa stiamo trovando? Fantastico, ragazzi! Non buttate le cicche sulla spiaggia, e portatele dentro. via! dietro eccolo Detente. qua, pezzettini di plastica, quale? Mossicone. Guarda, uno provo a raccoglierlo anch'io con questo quanto se ci riesco. Qui ce n'è un'altra, e con il mio sacchetto di lato puliamo la spiaggia andiamo dai nostri amici che si stanno preparando perfetto trovato? che cos'è questo? un raro esempio di di scheletro, di canario No, sicuramente sarà qualcosa di qualche barca sembra una sì. racchetta da tennis ma vedo che hai trovato qualche altra cosa scarpe no, non fatto, lattine tubi pezzi di tubo vale perfetto cominciamo a rastreare la spiaggia con tecnica molto sofisticata e siamo i meglio sempre ragazzi che in tenerife che bella iniziativa che fa così quando voi venite al mare le trovate sempre limpie e pulite mi raccomando non buttate le cicche, portatele via